Il video di oggi sulle geometrie utilizzerà i Pokémon! Disponiamo di una super guida completa e di due aiutanti che non inquadro ma salutano. Salutate! Ciao! Ciao. Charmander è un Pokémon di tipo fuoco e praticamente gli si accende la coda quando si arrabbia. La geometria che più lo rappresenta è il cerchio perché il cerchio fa proprio così. Tira fuori tutta la sua rabbia e la fa bruciare quando è sotto stress e la mette a frutto bene, tra l'altro Charmander quando si evolve diventa questa bestia qui che ha sempre la coda con la fiammellina ed è sempre cerchio. Anche dai colori si vede l'arancione, il giallo, tutti i colori caldi, tipo fuoco, drago. Per l'esagono invece abbiamo Groudon, praticamente l'esagono è una frequenza estremamente legata al radicamento e alla terra. E questo è un Pokémon che la Terra tipo la genera o la espande, una roba del genere. Quando poi cresce, diventa un Pokémon continente, che con la Terra ha tanto a che fare, ed è fatto così. Vi mostro poi un Pokémon che ha a che fare con la spirale. A parte che è bellissimo, ed è diverso a seconda della stagione. Quindi già questa cosa mi piace super. Ha un nome che non riesco a pronunciare. Leo, come si dice? Svaz...sav...sav...bur...c se mi sa che non lo sa pronunciare neanche lui la spirale è una delle forme più legate alla natura anche proprio alla trasformazione a seconda della condizione esterna quindi in autunno, in primavera, in inverno, in estate chi ha tanta spirale dentro le proprie geometrie personali si trasforma, cambia completamente proprio a seconda del contesto spesso chi ha la spirale è anche parecchio meteoropatico e dà proprio questo aspetto nell'insieme che ricorda un po' un fauno tante volte, un po' un essere del bosco, anche un po' fatato a volte. Pokémon Triangolo, forma danza e forma canto. Allora il triangolo è una delle geometrie terrestri più legate alla bellezza, all'arte e alla capacità di muovere. I sentimenti non solo dentro se stessi, ma anche nel proprio interlocutore. E questi Pokémon lo fanno? Praticamente riescono a controllare le, i movimenti proprio del sentimento, le emozioni, ma anche proprio i movimenti profondi dei sentimenti in chi le ascolta, sia quando cantano, sia quando danzano. Leo come si pronuncia? Meloetta. Meloetta, Pokémon Melodia, ed è un Pokémon misterioso, altro elemento fondamentale per essere triangolo. Essere misteriosi! Io ho anche una figlia triangolo che mi aiuta in questo video, ma si guarda bene dal farsi sentire. Abbiamo dei dubbi su come si pronuncia il nome di questo Pokémon, Leo? Luxray. Luxray, pare, si chiami. Questo è un pentagono, lo vedete anche dai colori tendenzialmente freddi e la presenza dell'azzurro, ma soprattutto dal suo modo di attaccare, cioè un Pokémon pericoloso perché vede attraverso gli oggetti e la caratteristica della frequenza del pentagono sulla Terra è proprio di riuscire a vedere attraverso la superficie delle cose e capire in profondità come funzionano. Questo è uno dei Pokémon più famosi, mi dicono, e si chiama Palchia, è legato alla frequenza dell'ottagono. L'ottagono è una frequenza della terra che sprigiona quando è armonico una potenza e una capacità di riorganizzare, di riequilibrare creando bellezza fondamentali. Praticamente questo Pokémon può distorcere lo spazio e riorganizzarlo come vuole. In tempi antichi addirittura appariva una divinità, tanto è potente. E quando tiriamo fuori la frequenza dell'ottagono nelle geometrie terrestri, a volte si appare simili a un Dio perché si vede una bellezza, una armonia, una anche funzionalità, una fluidità, oltre le cose come sono, e le si riorganizza che si sembra veramente degli illuminati. Grazie, palchia! Questo lo conoscete tutti. Che verso fa? Pica, pica! Pica, pica! Pikachu! L'ultima delle geometrie terrestri è quella che corrisponde al sesto chakra e non ha una forma. E proprio come Pikachu accumula un sacco di potenzialità, di capacità di trasformarsi e di divenire qualsiasi altra cosa, semplicemente indirizzando il proprio desiderio e la propria concentrazione. Pikachu si scopre su questa guida che quando si evolve può scegliere di diventare un sacco di Pikachu. Pikachu scienziata, confetto, rockstar, damigella, insomma può diventare un sacco di Pikachu. Ma quello che interessa a noi è che Pika Pika ci racconta la frequenza delle geometrie terrestri senza archetipo, non manifeste, che possono diventare tutte le altre. Facciamo un approfondimento sui Pokémon legati al terzo occhio, perché i ragazzi dicono che sono fantastici ho letto due o tre cose e sono bellissimi. Sono entrambi senza forma e mostrano due aspetti complementari delle geometrie invisibili che stanno nell'altro mondo, cioè nel mondo che non si manifesta nella materia. Questo si chiama Sol Galeo. La prima cosa che mi dice Leonardo è che ha la lingua calda, ma a parte questo rappresenta il sole, ed era venerato come divinità solare anche nell'antichità. Può far diventare giorno luminoso anche la notte più buia, ed è esattamente la caratteristica che salta fuori quando riusciamo a sentire le, tutte le frequenze delle nostre geometrie e ad armonizzarle. Di colpo si emana una potenza che trasforma tutto quello che c'è intorno anche senza fare niente anche solo esistendo come lui e questo invece è il suo corrispettivo tipo giorno e notte questa è la notte si chiama Lunala un Pokémon leggendario e fa esattamente la stessa cosa di Solgaleo ma invece che diffondere luce diffonde la notte che non vuol necessariamente dire che quando siamo disarmonici facciamo diventare tutto brutto ma vuol dire che quando sentiamo le geometrie che abbiamo dentro e che si muovono, le nostre energie, possiamo creare sia una grande illuminazione maschile, sia uno splendido femminile che apre uno spazio incantato come la notte stellata. Siccome ci siamo divertiti tantissimo a esplorare i Pokémon, se voi ne conoscete altre o i vostri figli, nipoti e amici ne conoscono altri e volete saperne le geometrie, Chiedete, siamo qui e abbiamo una guida Pokémon a disposizione. Ciao! Facciamo una precisazione importante. Io ho sbagliato a dire tanti Pokémon, ho usato tantissimi termini inappropriati, ho detto evoluzione quando non era evoluzione, ho fatto tantissimi casini e mi hanno tolto la pelle di dosso entrambi i miei figli perché ho detto un mare di cavolate. Mi dispiace per tutti gli appassionati di Pokémon, scusate.